ebbene oggi per l'ultima volta anche se non è vero siamo tornati su Super Paper Mario, noi siamo Daniel X e Marco 007 e questa è la parte finale di Super Paper Mario, senza includere gli extra e gli extra oddio Dio qualcuno qualcuno ti prego qual chiama qualcuno che faccia un po' se forse e drin, drin, sì, sì, grazie un vento freddo iniziò a soffiare tra gli stenti e bui corridoi di Castelli ceneri Bowser, Peach e il coraggioso Luigi erano scomparsi. Solo, solo Luigi è coraggioso, tutti gli altri Fanno schifo gli altri. Senza... Bowser, Peach e il coraggioso Luigi erano scomparsi. Mario era rimasto solo e senza i suoi baffi. No, questo non altrimenti sarebbe morto. Toccava a lui fermare l'oscura profezia. I mondi trattenevano il fiato. Maledetti. Perché non respirate i lati? Così morite prima. Quale pirugo pilogo tenere il nostro eroe. Mario sale dentro nel castello mentre i suoi baffi si, agi <ride> si agitavano nella bellezza. Livello 84! Consiglia il conte Cene. Perché l'avete Eh? Perché l'hai detto tu? Che bello! Siamo rimasti solo noi Mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati Mmmmmmm Tu di sopperti Mario! Ah, Mi, spia sì, Mi spiace Mi dispiace, Mario Ti ho promesso che ti avrei aiutato a ritrovare i tuoi amici Ed ora sono tutti spariti per sempre No no no, devo... no, Salve io sono Mario Cosa? Sei dicendo che sei... Che sei... Che sai che sei Mario? Yes! Uh, forse hai ragione chissà <ride> oh beh, sono sopravvissuti sopravvis in fondo. Sono eroi. Io crederò in lui. Super lungo. Crederò in lui. E per Luigi. Sì. Luigi! Santa Ui Santoro, un conte cenere. Ok, in 3D non c'è assolutamente niente. Questo livello è LUNGO. Oh. Questa okay. parte è Super LUNG A. Perché non fai così? Perché si sì. no, non okay. ok, voi mi avete stancato. Porca Ora è il momento di. Protezio! Mm. Mm. Ho detto mm. Spoiler Mario ha ragione. Su cosa? il fatto che sono solo. Siete bene. spoiler. Mmm, Un fungo secco! Penso proprio che mi farà recuperare tutti... Ah, sono HP, è schifo. Questa è stata la mia prima impressione sul film 7. O meglio, non pensavo che mi facesse recuperare tutti la HP, però... Mmm, che buono! Sì, questi marchi bruchi verdi vi danno... Veleno! No, vi danno... Sì, il... sono venenosi! Oh, Ven Dannazione! Prima non mi hanno dato il veleno, hanno... Wow, Colpito. Grazie Peach! Uh, puoi mangiare Peach per, per uh, ah, anche il fungo Posso mangiare Peach! Sì, e uh, tutte le cure, come vi dicono, danno. cioè curano l'avvelenamento. Ora vi sì. fanno recuperare eccessivamente troppi piccoli No, quella non è colpita perché sta ah, sciendo. Ah, è vero, adesso l'attacco e aumentato di uno, ora faccio 10 danni con Mario. E con Bowser. E quindi sciotto i nemici. I questi i nemici. salvo No, non mi piace così. Okay, vedi, lo sciotto. Prima servivano due salti. Oppure due protezziate. No, protezio per... Mm, okay. il danno di viso sto. Oggetti. Peach, ha il tuo potere. Mm, una pesca succulenta. Mm, mm. Che buono! È rimasta solo la testa. Ah, stupido. E lui, mi mange i vostri salto. funghetti ok solo questo corridoio era lunghissimo grazie a 4 minuti per un corridoio Ah. Uh -huh. almeno non ci sono uh -huh. i puzzle che si devono I puzzle, fare puzzle? Sì. si che si fanno con ad esempio Luigi oppure Bowser Pizza wow perché quattro non ci danno? boh ok mangio i funghi secchi forse okay. hanno alcuni nemici hanno la difesa del cattivo Uh, no, non è vero. Sì. No! Ok, suggerimento, andate in 3D per non fare niente. Bisogna tornare indietro. Sì. No, spero, c'è un presentimento. Non è che serve consiglia. Sì. Lo consiglia perché quella parte è troppo vuota. Eh, è troppo vuota per i gusti. Mi consiglia, inquadra bene, ecco, sapevo consiglia aspetti smettila dai. di drogarti c'è una porta nascosta qui aspetta ti faccio vedere eh, eh però consiglia, stai in depressione eh ho capito il consiglio però magari un bicchierino di, di whisky ok adesso questo è il punto cui... questo, questo è il punto va? in cui paper mario diventa un platform sì. Lui era già ma adesso non è vero si sì. no è non è un platformer In nella wiki sul gioco c'è scritto platformer ah, sì, RPG vero, RPG mi addio ricordo che era, era solo RPG no no no tu ricordi Sì, si lo so ok non so se ci sono segreti qui, okay. ma sinceramente a fare sta cosa qui è rischiare di morire ogni volta non è, non è che le valga così tanto. Allora non uccidere quella, quella coccinella <ride> eh? Nella, coccinella Sei cocciso No è che davvero de derivano da degli insetti In inglese derivano Beh, cosa ma, Deriva, il loro nome deriva da Ah bene, ora vuole che noi abbiamo 3D per fare stare schifo Dagli scarafaggi Però visto che è scarafaggio era un po' brutto Scaraella no. Sì. Mi è dato Nella come nome Cioè Oh c'è un altro passaggio in 3D Appunto Oh no Ah pensavo, avevo capito come pulcinella Coccinella Shell E ora ah, E ora, ora muore Ora ci porta in alto in alto in alto uh. In alto in alto in alto Ok e ora E ora perché vai lì? Non lo so No non devi andare lì muore, si... bravo eh iii. Sei bravissimo Ah quello era il pillar ah. Ah. Hai capito? No? Ah. Oh, ok. Beh, è muto. E eh, a me è muto. Ah, ah, ah. Comunque, cerca di essere veloci qua. Il più veloce possibile. Ho capito, però, eh. Io devo esplorare pure, eh. Mentre okay. ci sono delle carte che poi no, no, noi dobbiamo tornare a recuperare qui No Tutte le carte ah. si possono ottenere nei negozi Tutte No, quelle erano no. Sì, oh. e ora cosa dovremmo fare secondo te? Ah, Vanille. era solo una piattaforma Pensavo che ce ne erano di più che salivano Ah, eh sì, ce n'erano, erano, no? Ce cioè, sono solo due Io non ho paura Ci sono solo due Ok, io ho paura che là sotto ci sia qualcosa Ma sì, ah, intanto là dietro c'è un tubo però qui, qui sotto, puoi vedere. No, oh. non c'è niente sotto Ok, addio. Uh. Perché incomincia da lì? Non ha senso. Perché ricomincia dalle piattaforme stabili. Ah. ya yeah. Io. ya yeah. No. schia Schio. schia Schium. Perché? E ti chiamavano Jumpman, non riesci a fare nemmeno un metro di salto. non riesci. Sì, vabbè, quando lo chiamavano Jumpman, diciamo che, che saltava jump... come Mario con una gamba rotta. No, saltava come me quando avevo 5 anni. <ride> no, sul serio, Mario contro Donkey Kong. Ma Era una Donkey dosa... Kong! Basta, ah, ok. Il, il Donkey Kong. Kong, ah, eh, sì, è vero, quelli sono i giochi seguenti. Ok, consiglia, mostrami quello che sai. Niente, non eh. Non c'è niente, sono stupida, non ho studiato. Va troppo. bene, stupida, consiglia. Ora prendo il micro, che sa fare meglio di me. Micro. Il bene è che nemmeno si capisce molto. Cioè, tu vedi questa cosa qui, ma non è che ti viene subito in mente. Eh, sì, appunto. Cioè, io, vabbè, mo, lo sapevo perché, non lo so, mi è venuto il colpo di genio. Però se ti puoi ho trovato E tu hai già giocato al cioè No, è, non hai gioco visto bello. già un raid play. Sì, ma l'ho vista letteralmente quattro anni fa. Cosa vuoi che mi dica? Per, perché dovrebbe essere metaforicamente fuori cosa ho trovato, scusa, chiave. Ah. E dove era la porta serrata? Il più avanti. Saresti dovuto avresti dovuto vedere quella chiave e saresti dovuto tornare indietro. Dove? Qua. Ah, giusto. <ride> è vero c'è roba più avanti questo era sito. un segreto non così da un segreto perché io ero andato in lì per vedere se c'erano segreti sulla parete più, uh, più indietro e quindi quindi oh quindi ma muori se non prendi l'altro <ride> no meno male sei fortunatissimo non uccidere quello se lo perdi vai mm -hmm. quella è la porta serrata Oh, Chiavi dei Ok io spero che fino ad ora abbiamo preso tutte le carte rare possibili Perché davvero Io non voglio tornare in pietra la pietranella non l'abbiamo presa La pietranella non è una carta rara Non ci sono carte rare nei livelli comunque Oh no Oh ecco Ok lo uh, abbiamo ma... martolomeo Usa martolomeo Non Martone, abbiamo un Bowser ah. Uso Marto non se Senza è Bowser me. è davvero un casino. Ok, bisogna spammare per vincere. Altrimenti questi mi fanno il sederino a strisce, ok? Guarda già questo che carica. Allora. No, no, c'era un bambino ciascuno. C'è il suo amico davanti, <ride> ecco è morto, vai! Che, che hanno eh. a li conto, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 punti vita. Velocizziamo! Inizialmente Super Paper Mario doveva parlare di Mario che, sì. eh, che, che sapeva switchare tra la telecamera frontale e quella eh, laterale. Che senso? Nel senso che invece che andare in 3D, quando svoltavi, si vedeva tutto schiacciato, però dall'altra parte. Ah! Quindi non in 3D. Ma semplicemente... Uh, Dalla parte. Cioè, tipo, un quando vedi un foglio di carta così. Vabbè, comunque è spesso di liberizzare... velocità Sì. Da uh, quando ho iniziato a spiegare. Cos'è sta roba? L no, no, è una cosa che devi fare in tutti. Comunque... Oh, ah! Mio. Cacchio. Qua ci sono un sacco di, di okay, palle E questa è vera. Mici. Questa si vede. No, bene. no, ci sono dei nemici. Eh sì, lo so. Comunque lo sai che è questa cosa che ti ho detto in una cacchiata mm c'è cioè, sì, però sarebbe stata... no, è eh, sì, una cavola sì, è una cavolata che non sarebbe stata una cavolata che okay, ora che mi faccio tornare tutte le gucce di lancio, così si sì. uccide una vicenda oh. Uh, grazie, Carta foglia era mm. diventata stanza, nell'altra stanza c'è un, una margherita e una... una margherita una gigliola, una gigliola ah, non manco. Sto spaventando. È no, un no. cupo armato. Vai in quella stanza. Lì? Lì? In, vicino? Spera, mi spera. sembra una, una, una giglia. Ma no, dove, dove devo andare? Non sono... si capisce niente. C'è un porco lì. Dove? Aspetta che mi cura. Io mi voglio curare perché sono. Usa saputo. la tattafoglia! Che cosa fa? Speri! Sì. in ai in ricevuti, cioè ti era ah. dopo la difesa. La uso? Io la uso. Okay. Okay. Um, e mo uccidi di bici che stanno lì, anche se sono tipo di cupa e di Coop Che bene essere Wow Uh Lì Come che voglio ad ucciderli con un danno Stella cadente Uh questo sì che mi servirà Shooting Star è finito l'effetto della tartafoglia Ah wow E se prima Mario si mi dono più Quindi io continuo a fare Eh qua. sì vai di là che mi sa che sono finita di qua ah, ah e cosa c'era là ora devo andare di qua no cosa c'era nel Le... baule nello studio, c'era la stella cadente ora un premio non era uno sì. si ora marco l'omeo e facciamo fuori tutti stili Nemici qua. Intanto avete visto che Maledizio è in 3D, Sì, sì. è l'unico nemico in 3D, che si si l'abbiamo già detto, no mi sa che non l'abbiamo detto, no l'abbiamo detto perché ti ricordi quando volevi uccidere il Maledizio c'era un sacco uh, di ha a chiamare, prova a catturarlo, io lo. eh sì. perché sì. poi dovranno fare un casino, uh, nei labirinti oddio ci sono nemici oscuri per catturare tutti i Maledizio, Uh! Oh! Te lo Grazie. ricordi? Te lo reversia! Ricordi. Perché? Inverte. Cosa? Se l'ho buggato! No. Sì, si è no, buggato. No. Lo, lo ingrandisco. Se vuoi dopo rivolgiamo il video Ok, domanda. Reversia, che inverte i comandi. Molto simpatico, come, come Comunque, l'avevamo già detto, ti ricordi quella stanza con un sacco di flori. Va bene. Si si sì, sì, va eh, bene. Eh, tu hai stato in bombo in 3D per. Che okay. qua. Qua è eh, da dove siamo venuti? Oddio che, che Ma, No, no, non è da dove si è venuti. Dovremmo andarli qua dove vuoi? Salve. Dove ti porta il cuore? Ho detto, ti salve. ho Ti detto, consiglio di andare lì. Perché ti non ho, ti consiglio di andare nella porta lì. No, no. La... No, qua stanno soltanto le mie. Porci, soldi wow. uh, Sì, sì e no. Ok, adesso io direi di stare un po' sicuro. Quindi, protezio, proteggimi. Protezio. Uh. <ride> che infarto Mi fanno paura E boom <ride> Boom Guarda quanti soldi mamma mia Nuoto nelle monete eh, Salve Vedi qua non c'è una porta Perfetto. Ok ora andiamo sempre di qua no? Lì c'è la giglia e il cuparbotto Dove? la giglio? Dall'altra eh, dall parte Di qua Qua niente. Perfetto. Ah no, dall'altra parte ancora. Qua li hai io... già uccisi. Sicuro? Sì. Aspetta che ricarico il freddo di un secondo. Siamo già a 18 minuti. Eh lo so. Tata -tata. Ok. Allora di qua. Quali non... hai già uccisi? C'è altro parte. di qua, di qua c'è altro. Giglia parola. Eh. Eh. Sicuro, sicuro che siamo a Giglia e non margherita. si sì, è viola. Io l'ho riconosciuta perché. io, io ho paura. Io non ti avviso, ho paura. Ah no, sono due cup armati. Tre cup armati. Il terzo è un piso. Perché sì. gli fai solo uno? Perché protezione è il più difensivo che ho fatto. E eh, li sto colpendo sulla stella. Cinque! Oh, se c'è un amplo blitz, usalo. C'è una stella cadente. Vai. Ecco. A undici. Ok, basta. Basta. No. Non voglio morire. Ok. Perché se muoio devo rifare tutto il livello da capo. Ok, ora vai alla porta. C'è altro di qua? No, non c'è nient'altro, la qua si è venuta. Aspetta. Ah, l'acqua sono venuto. Sì. Sicuro non c'è niente. Non c'è niente. Ok, ora quindi, vi ora vi andare, di... quindi ora devo andare dove mi hai detto su di andare Sì. Nella stanza dei maledizi. Dei uno c'era il un, maledizio, poi c'era un stile di vita. No, non, è, sì, non era C'era Reversa che ho catturato, ah, poi c'era quello verde. Che non ricordo. So. Maledizio verde. Vai in 2D, questa è la stanza. No, si, sì, vai lì. Usa forte, non so che ne, ne ti serve a niente. Eh. Se questa è l'ultima stanza, eh, vedi, era la stanza che ti dicevo io. L'ultima stanza è una stanza opzionale. Sì, ma qua non trovo la porta. Dov'è la porta? La porta sta dove ti ho detto, ma tu non mi hai ascoltato. Eh, ho capito, dove? Vai, vai dietro Di qua, dietro. Sì. E poi vai in 2D. Ecco, come ti ho detto io. Vai in e via. Feciva pensare ah. che dica. Okay. Di quindi mm. dobbiamo, dobbiamo continuare di qua, quindi. Sì. Oh. Ancora! Sì. Ah, è vero, c'è la stanza con gli stordini. Che okay, qui avanti che cosa c'è? Stordini. No, questi non sono No, due. no. Questi, non... sono, questi sono gli scorreggioni Come li chiamo io. C'è quello velenato, quello di ghiaccio? Mmm, pesco. Uh, scotta si, mi sì, suppongo almeno di qua no pure indietro ma sta oh, caeeeh uh, uh. apri, ah, apri i baci sono in 3D non mi ricordavo ok cal calma calma calma, Calma, protezione grazie una oh, in mezza è una mazza fuori tardata perfetto quindi adesso vado qua sempre Sì. oh, salve Marco Marghe brutto cattivo Marghe brutto Ah lì oh, c'è i draghi Poi i draghi non sono salve Io li chiamo ah, i draghi Ok adesso Bartolomeo E ah, boh no. Se mi tocco da no. io trovo, Mi faccio male giusto? Si sì. tutti to se tocchi eh, la vita Sì sì lo so anche il davanti Ah, ah Maletta dammi il fungo velenato grazie <ride> avvelenato Vabbè si sì. Mmm diam, niente più avvelenamento No l'avvelenamento, si alva il mm, pure questo buono Me lo conservo, si sa so mai Ok, proseguiamo Wow Ah pure non lo era utile Bowser Sono tutti in tre di qua Qua ci sono le molle mio oh, Dio. Okay. No Aia ok Aia Comunque come vedete queste sono le versioni le versioni Soul perché sì, tutte bianche Ah, ma solo mio è un one-hit per le mode. Ok, qua è facile, basta. Allora, dalla, dalla stanza in cui sei, sei partito uh, ci, ci sono due stanze in cui puoi andare. si sì, lo so, non devo andare anche a, a destra. A no, no, no, cioè, a sinistra ci sono due stanze. Prova uh, ad andare prima in questa porta, vai in quella aspetta, porta. aspetta, prima continua ad andare prima. No, più avanti non c'è niente, no, l'ho no. no. sì. già controllato io. Non l'hai già controllato tu. Eh? Non l'hai già controllato. Sì, tu hai fatto tutto il problema, io ti ho visto. Va bene. Andiamo prima di qua allora. Andiamo in quella porta. E qual è quella giusta? Vai no. in quella porta per prima. Prova. Sì. mai indietro. Sì. In tutte le porte quando può indietro, a meno che non sia una porta tra mi devi uccidere in tutto. Oh, si continua, aspetta prima finisco quella latte. Allora, un po'. Allora. alla prima la prima stanza, vai che vedi? Qua vicino il portale. Perché. Non li. Aia. Ah, Ahia uh. Perché protezio se torto porti o se torto lo dai lì Ah no è qui Ecco vedi Ti avevo già detto Ah ok ci sono più nemici in tre di quanto mi immaginassi ok Quindi ho sbagliato Non è soltanto il porco e il maledizio E i maledizio Oh ce n'è un altro di sicuro No, no? va bene. <ride> Ci sono l'occhio dovrà... Devo andare di qua. Ora, ora vai in quella st un'altra stanza. C'è un sicuro un'altra stanza, vedi? Oh! Gli stordini. Questi stordini se non sbaglio vi succhiano la vita. che vi cioè vi assorbono. Tutti la vita. tutti i nemici, tutti gli stordini vi succhiano la vita. No, intendo che si attaccano a voi e.. Oh si sì, grazie grazie di togli il fungo secco No aspetta Me lo mando scusa un H in più può fare la differenza Perfetto uh, Dentro ora... di e vai avanti Se non puoi andare avanti vai in quella porta C'è la aspetta, porta aspetta vado lì. anche lì qua No hai già visto Ok no. quindi ora vado. Ora vai indietro indietro dove... ti ricordi quella porta sì, quella La porta la eh. No Non è qui Già dall'altra parte. Per veloce così ti spiego meglio. Vai lì, in fondo. Bravo. Vai, dai lì. Sì, oh, niente, niente, quella HP adesso 40 toni. E ora c'è altra roba, che bello. Beh, non aspettare, tanto. Devo aspettare, se Poi sono avanti. Come faccio ad entrare nelle porte se non aspetto? Cioè poi devi... E non entrare nel porti uccidi tutti i nemici nella prima stanza prima. Aspetta. Esatto. Dipende pure se ci sono i nemici. Ah! Almeno questi qua non sono i 3D, eh? che bella cosa. Altri stordini. Ok, vai in 3D bello, ci sono pure dall'altro lato che gioia! da gioia! ci pensi che non ci sono qua? evviva! vai prima in quella! questa sì, non porta da nessuna parte, ce ne sono no, due! vai vale prima in ah, ma questa è per andare avanti? pure qua si divide in due! No. <ride> si sì. no. vai prima in questa, questa non porta niente di sicuro ok vedo ombre l'avevo detto oh, calmi calmi calmi com'è che si chiamano questi amici? ehm uh, oddio io spero li voglio l'abbiamo già scannizzati con consiglia vabbè capire. tipo No, no ombre, ombrex no no ombrex cioè, ah no spera qualcosa spera no era qualcosì tipo no. sfere. No, dai, non dirmi che sono solitari, sono soliti. No, non esistono gli sferet come, come si chiamano. No, si chiamano sferini. Oddio, hai visto uno dentro l'altro? Sì, lo so, spesso <ride> No, vabbè che come Questi qua sono switchare. Sì, ma non è che mi stanno switchando davanti. Ok, andiamo avanti. Okay, okay, quindi vai indietro di lato qua non c'è più niente e qua non c'è più niente okay. questa, questa porta non porta da nessuna parte questa porta e forse invece dove porta? porta a te okay. su non dirmi che pure qua si divide in due ma no, qua sì, sì. si sì. si divide in due giù. prima uh. qui c'è anche quel nemico che aspira che guarda, caso è uguale a casa in 3D D. quel nemico quella che ti che mangia le bombonzi Ah, quanto ti adoro il gioco? allora buttiamo una stella cadente Shooting star che shooting star? così si chiama stella cadente mm, non penso sì. vabbè lancio questa via vabbè. Eh, uh, non no. è in 3d devo andare di qua oppure su su no, mi vai sa prima che... qua no aspetta mi sa che su uh, non c'è niente devo controllare avanti wow sì. e tu? uh una stanza con una sola porta io ti salto sopra perché posso. Un po'. Ma quindi... Ah. Ah, ho queste due bombe... Sono collegate, Sono collegate, appunto. Ora, wow, quante bombe dobbiamo sì, usare? Posso. Secondo voi scrivetelo ora nei commenti senza andare avanti nel video, se ci riuscite. Io dico... se sì. Mangia quella. Mmm, good. Due bombe servono Ci sono due nemici ti servono due bombe per ucciderli quante bombe devi usare? No, sono tre. Avevo ragione io, allora so. Quante bombe bolle. devi usare? Shhh, ho detto che ho ragione io, sei bombe servivano. No. Sì, perché sono tre nemici. Ne servono bombe. zero, basta che anche il gioco per saltarci sotto. No, non esiste. <ride> so. so. uh, L'ho visto. No. Ho visto quel nemico lì che... Cioè, che... da intanto ho sentito i rumori di bu che switchavano. E poi ho visto quel nemico. Il nemico a cui fa solo un danno. Cosa? È già finito. Ma allora, lei non può essere. Ho sentito i bu. Vabbè. Quindi ora dove dobbiamo andare? Vai... Bo. Boo. Boo. Prova a qualsiasi parte. Io volevo capire, scusa, noi siamo andati in fondo in fondo, in fondo in fondo c'era una porta. Da quel lato, da questo lato. non c'è niente. Da qui siamo venuti. Sì, da lì siamo venuti. Che sì. cavolo. Secondo me c'è qualche segreto. Vai. Vai da, da qualsiasi parte, ci vai.. Di sicuro hai sbagliato qualcosa. Non hai detto sbagliato qualcosa. Ci allora, sarà qualche biglia che non so. può. Ci sarà appunto, non hai preso qualcosa. Allora, qui non c'è niente. Andiamo uh. di qua. E dopo ci torniamo magari. Vediamo. Qui sotto. Uh salve. Sì. No, sono i lampadari no, Ah no, la so la Ecco la qui la sono, la che sono, che quelli che sono. No, i buffano quel suono lì. Loro non fanno nessun suono, vedi? Mm, è vero c'hai cioè, i bu scuri intendi no anche i bu normali i buono normali perché fanno quel io i buom normali? che hai i soldi vai fare il rumore perché non è più sì. in fondo ma in questa stanza no più in fondo più in là più in, più in avanti a noi davanti a noi no, scusami qua ma no, no non più in qua davanti a noi verso di noi più verso di noi più verso di noi non eh, dietro di noi ma non c'è niente Guarda lì, c'è qualcosa. c'è un nemico ma c'è anche una porta. Nemici, Quella porta di non abbiamo Di qua? Sì. Oh. Vedi, qua non è ucciso nessuno. Perfetto. ma salve Ho detto ma salve. Oh. Sto sprecando un sacco di vita a stare in 3D. Questo livello è fatto apposta. No! Ecco che hai visto! Ah! vedi che lo, non lo fanno solo io. blu vabbè no mica ho detto che lo fanno solo in blu ho detto che lo perché... fanno in blu no perché tu avevi detto Perché tu Beh. mi hai detto eh, sono que... quei nemici, amici e Ti ho detto no sono solo i blu e lo sono i blu ma no io, io avevo visto questi e pensavo che si fosse ora che non abbiamo Luigi non è una buona occasione per usare lui lui e' lui, non per Luigi. E' lui, come il lui. Lui con il blu <ride> Perché è... No. Cattivo. Io sei sono per un dire cattivo. cattivo. No. no, tu sei stato un bambino cattivo. Ti ho no, detto mille volte di no, no. non usare manolo in questa Stavo dicendo al, al tizio la spinata. No. Sei stato un bambino cattivo. Non si indossano gli è pericolosi. Quindi ora nella porta. Se vai nella 4, controlliamo il secondo, perfetto. Sono libero, dimmi che è l'ultimo, ti prego. Ti, ti soffro. Sì. Alleluia. Vediamo segreti? No. Morro. Mi sono scala massimo. verso la fine. Ciao. Niente ciao. Luigi. Blu mio. Niente Luigi adesso. Ora, no? Luigi, il maestro delle scale. Non e bene. Luigi. E ora, curami. Cura. Vediamo se c'è blocco salvataggio. Sì, vede. non c'è nessuno dr dr dr ah ah ok niente le batterie, <ride> le batterie del telecomando sono quasi scariche ti riempiono di determinazione <ride> e salvare i tuoi progressi salviamo yeee yeah. e ora facciamo io mi sarei aspettato un portone ancora più grande però let's do this ciao Sento. Sento qualcosa di molto potente. Che sia il cuore oscuro. <ride> Finalmente. Ma notare che qui. questo è l'ultimo posto che vedremo in tutto il gioco, ma è uno dei primi posti che abbiamo mai visto. Sì, cioè il, confe il confessionale dei cacchi Sì, dove, dove Anastasia si suicida ogni giorno. Eh, è eh, eh, dove parlano tutti, ogni, ogni intermezzo. Ogni... Sì, lo so. Vabbè, ogni, ogni, ogni transito. transito. Finalmente sei qui, sei davvero l'eroe del Profeticus Lucis. Uh -uh. Conte, cenere. Ma non potrai più fermare il Profeticus Terra. E me, il Conte, cenere. Conte, cenere. il resto, tutti i mondi finiranno. E ora che lo accetti, non puoi fermarmi. Ti suggerisco di metterti comodo e gustarti per lui. E di gustarti quest'ultimo spettacolo. Ma perché vuoi davvero distruggere tutto? Perché lo fai? Come puoi volerlo? Al contecccendere non importa più nulla, le mondi per lui sono inutili. Meglio che io le distrugga. Meglio ancora. Sarà come se non fossero mai esistiti. Oh oh! Se i mondi non significano nulla, allora anche il nostro incontro è stato inutile? Rispondimi, Bloomier! mi bello che l'occhiello di. si chiama occhiello sì. di Blumiere sta sopra al cappello. <ride> sì. Lui lo usa <ride> come decorazione al cappello. E l'occhio brilla tanto. La risposta la conosci. Mia cara farfalla. Non serve che il conte ti risponda. Ma mi sei ricordato, non c'è nessuna immagine ai credi alla fine dei crediti. Ok. Ma ormai tu, tu non c'è più. Ma ormai non c'è più tempo. Dovresti saperlo. Blumier punti di sospensione molto lunghi. Amore mio, blu Miami. O dovrei dire Conte L'unico modo per fermare tutto questo è sconfiggere. Ed è proprio questo che Mario e io siamo qui. Porteo è distratto. Porteo sta scodinzolando. No, sta guardando l'altro parte. Eh, però sta anche scodinzolando. Vedi l'ultimo pezzo. Buo, sì, lo so. E, eh, per fermarti. <ride> Molto, bene. Molto bene. Allora, ah, no, anch'io farò ciò che devo fare. Il conte c'è. Porrà fino ai mondi. Questo non c'entra, me di gustare Non pensare neanche per un momento. Scusate, non sì. sbagliare Che desiderio? <ride> no, non c'entra con il gioco veloce perché sono un po' stanco. Allora, che desiderio. Ad abbattermi, tutto finisce ora. A ah, ah, ah. Lumiere, caro Lumiere, lasciami, Anastasia, mi occuperò da solo di questi due. Cosa c'è? Eh, ma io, ma io ti amo, Conte, Ma Ma mamma, mamma, mamma, ma, ma. il Conte te lo ordina. Non mi ripeterò, e non si ripeta, io mi ripeto sempre. Certo, c'è anche Conte, agli ordini switch la per prima, prima un... volta che Anastasia switch è invece che suicidarsi Perché anche se perché se saltasse giù semplicemente andrebbe sul piano inferiore quindi <ride> sei pronto eroe come di solito. Il, il nostro duello fatto. sarà degno di essere l'ultimo scontro che il mondo vedrà intanto ci sono due tizi <ride> intanto in ora diverso, per perché ama di conto? perché voglio il conto non possiamo rimanere fermi usiamo le forme per attaccare i conti No, è analizzato la piattaforma. Sì, ora lo prendo, scusi. Ah, come vedete ha una barriera qui. Non possiamo rimanere. Ah! Ah, non lo oh, ho un attimo clicca. Non lo so, portio. Porteo, pro, porteo. Ah, no ah, ah, ecco, avevo analizzato di nuovo ah, okay. lo sfondo, le piattaforme. Io pensavo che Cener dicesse sempre così. È il conte cenere. Questo personaggio malvagio vuole distruggere il mondo. Un tempo era Blumiero, l'uomo di cui era innamorato. Sì, dimmi le statistiche. Max PV 150. Attacco 8. Wow. Essi eh sì, un bel po'. Sfrutta al massimo i poteri del cuore oscuro. Comunque, come potete vedere, lui ha 150 HP. Sì. sì molto più di quanti noi ne possiamo avere. No, non intendo quello. Intendo che sono 50 e meno di quei mammut. Vi rendete conto? E, e i mammut ah, hanno lo stesso vero, attacco sì. del conte Cenere hanno 8 di appunto. ho detto che quei bobutto sono i nemici con più vita di tutti. Sì, anche di lume. Ma se dai il massimo riuscirai a sconfiggere. Devi farlo. Per salvare il mondo. E il boomer che ha amato un tempo. Ok, quindi ora che dobbiamo fare? Ammazziamolo! Dobbiamo saltare di sopra anche se non gli facciamo niente perché lui è invincibile. Sì. Eh, L'ha detto pure consiglia che oh, sarà il massimo oh, potere del corso. Boom! Comunque per andare avanti nella storia dobbiamo più forza colpire. si Sì, comunque si vede il cuore oscuro quando... Vabbè, il le... suggerimento che... Ah. ah, è già partita, ragazzi. ridicola questo è tutto l'eroismo che possiedi. Ora ti mostrerò la mia vera forza. È colpa della I nostri attacchi non lo toccano. È protetto dal cuore oscuro. dannazione Mario. Mario! Mario, corri, Mario! Luigi! Non lui! Oh, lui. Uh, Dammi! Ah! No. Già partito! No, no, no! No, no, no! Non puoi nemmeno sfiorare il mantello del cioè, Hai fallito! Mario, i tuoi attacchi non stanno Veramente funzionando! Veramente prima l'ha sfiorato, però vabbè! vabbè. Mario, <ride> i tuoi attacchi non stanno funzionando! Oh, you don't say! Grazie Capitano Ovvio! Prego. Pensavo Prego. che l'eroe della, della profezia fosse più potente! Oh se il vero precipitare verso il game over insieme a tutti i mondi questa è la fine no oh, ma andiamo, non ti starai già arrendendo? chi sei? chi sarà mai? e Bowser! e Bowser Power forza, un po' di orgoglio quando attacchi il mio castello non ti arrendi mai così facilmente ehm... Um, what? allora siete vivi Luigi! Oh, oh. Luigi! Non ci perm permetteremo mai di esistere tutto, Conte, criminale! Cantali, la principessa! Non te la caverai, Conte, cenere! Non ci arrenderemo, non vinceremo mai! Queste sono le parole del grande Papyrus! Siete tutti qui, ma come avete fatto? Buah, io sono <ride> caduto in un buco nel pavimento prima che, che il soffitto mi schiacciasse! Anch'io sono, sono, okay, Anch sono caduta, sono atterrata proprio su Bowser, un atterraggio molto morbido, scusate un secondo. Ok, scusate per l'interruzione. Anch'io sono caduta, sono atterrata proprio su Bowser, un atterraggio molto morbido. Sì, sulle spiriti, ti voglio speriamo, vedere. Speriamo che si atterra sulla pancia di Bowser e non sulle, su, sulla schiena. Io non so neanche cosa mi sia successo, fratellone, ma mi hanno trovato svenuto. Per fortuna ora siamo tutti qui, facciamo quello per cui siamo venuti. L'hai sentito con te? Ora dovrai vedertela con tutti noi! Mm. E ha tutti noi? Beh. Beh, puoi controllare solo un personaggio alla volta, quindi hai fallito <ride> Quando i quattro eroi saranno riuniti è stato tutto predetto Oh no, ma cosa? Cosa sta succedendo conte voi? No, a voi piuttosto eh? oh, oh, i cuori I cuori puri Siamo diventati shiny Oh no, adesso dobbiamo stare attenti, ancora ci cattura. Siamo troppo bravi. Oh, eh. Siamo Luigi soltanto. Sì. Due. <ride> eh? La mia barriera è sparita. La luce dei quattro eroi, uniti con la speranza, brucerà la barriera. <ride> Bowser <ride> sta guardando il conto cenere, Mario sta guardando Consiglia, stupito. No, consiglia. Bowser sta. Bowser sta guardando la, la, la scritta di cosa dice Consiglia. <ride> Brucerà la barriera dell'inquinità. In cui no, iniquità. Che significa? Boh, come predetto... come aveva predetto Merluna. Merluna, che sia. Cosa ha predetto? Che sia, annuncia il colpo Ma non festeggiate troppo presto. I vostri preziosi mondi non saranno mal... sicuro finché io respiro Facciamo la finita. Che la vera battaglia ha benissimo. Allora, facciamo in... a gara chi respira. Chi non respira. Cioè, Ready? Ready? il grande papyrus lo smetterà, farà figlio alla tua vita Wow! eh venti sei morto conte wow come lo oh, è... no, ero eh sì. no, no, mi sta aspirando ok fuggite a mezzaria. oh okay. no kirby che dov'è dove sei codardo vieni qua Contardo! Ah, oh. che cos'è wow wow Okay. che fa questi effetti visivi sì. perché ogni tanto mi sembra che ne abbia lontana lo stesso Aia. Sì, lo ah io l'hai colpito si lo so a uccidere aspetta equipaggio protezio perché è così se mi arriva addosso come ha fatto prima ecco almeno lo, lo posso respingere ah, ah. Il <ride> 15 di danno uh -huh. che ne pensi sei cattivo. Io? Sì. No, io uso solo tante le armi. Wow! That was great! Go, Luigi! Ow. Where are you? Eh. Wow! Mentre facevo l'attacco l'hai danneggiato. Sì, non so. Vai uh. così, Luigi! Ah, Ma che switch ogni volta che... Ah, volevo vedere un secondo! Adesso cambia la descrizione. Allora. Punta lossa lì e poi Aspetta. Maledetto c'è il tuo No, maledetto sensore. No! no non Perché non va là? Ah, è la stessa cosa. Punta per la Max PV 150, sempre lo stesso, che. Okay. Non è vero, non sfrutta un il potere dei squari scuri, l'abbiamo rotto. Ora non più, però prima si usce. Ah, conte, conte, non sai che contro Luigi è battaglia persa. Conte, battaglia persa è Luigi. Ah, più <ride> conte, sei così facile, mamma mia, non si prova all'altezza di essere un boss finale. Ah, no. Ah, ah, yes, yeah. da volti. Cioè, o meglio, da volti sono già 45 oh, oh. ed è morto il conte abbiamo vinto è vivo è morto volevo dire Ecco il cuore oscuro. Comunque come notate il cuore oscuro è molto più grande rispetto agli altri cuori. Conte e cioè... noi non l'abbiamo mai ridotto così il conte c'è. Cioè. Vabbè, l'abbiamo calpestato. <ride> non è che ne abbiamo bruciato il cappello. Vabbè però l'abbiamo sporcato di gli... cacca di picciolo. Vabbè. E Eccellente. E conte? Hai vinto. Ora finisci il conte c'è. Cioè... Liberati, il cuore oscuro sparrà. La profezia non si avvelena. Perché deve finire così? Farfalla, quando sei sparita io, ti ho cercato a lungo. Non mi sono mai arreso, ti ho cercato da lungo. No, no, no, senza trovarti. Senza di te il mondo non aveva senso per me. Così utilizzai la profezia proibita. Allora ti sei arreso. <ride> uh, no, si, sì, si, sì, è arreso no, Allora la, la, poi la, ha, det la, ha detto, vabbè. Uccidiamo il mondo. No, non hai capito. Allora, lascia stare. Così utilizzai la profezia proibita dagli antichi per porre fine a tutti i mondi. Volevo distruggere tutto ciò che ti aveva portato via da me. Ma ora sono qui, nessuno può separarci, non capisci? È troppo tardi, il conte cenere è caduto così in basso. Ora è più alto, è poco più alto di Mario, ma soltanto grazie al cappello. Deve finire. Sapere che sei ancora viva e che il mondo dove vivi continuerà a esistere mi dà un senso di pace non mi resta molto da vivere dammi tempo di da rimover prima che il vuoto mi ingiotta tutto ma finalmente siamo di nuovo insieme ma dai poi che ne fa infermia dai ma corta con attenzione oh, eh. no no sto si ho shock assistente hai assorbito il mio attacco per proteggerlo che gesto nobile. e Ehi. Dimensio. Dmm. Allora non mentiva quando ci offriva il. Sì. Quando sì. ci offriva di aiutarlo a. per il conte. Però se scegliate di sì. Perché non. Eh, vi controllavo con il germoglio. C'era <coughs> Game over eh. <coughs> Però Le sue intenzioni non sono quelle che, che pensavate. Quando c'era quella. Sì, sua, sì, quella vabbè, legge. Stavo per donargli la pace terra a cui tiene tanto. Dimensio? Di Sei ancora vivo? Sei vivo. Sei vivo. <ride> certo, questo è il mio momento. Anche se il conte morisse, il cuore scuro non sparirebbe se a controllarlo ci fossi io. Ma per batterlo mi serviranno i cuori puri, da solo non potevo riuscire. Così ho fatto in modo che voi faceste tutto il lavoro sporco al posto. E voi avete utilizzato i cuori puri per battere il conte cenere. Se, face, se facessero cartoline che, che ringraziano chi aiuta i criminali, ve ne spedirei una. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che non mi servite più, quindi per voi questo è il game over. Sono tutti tuoi, mister L. Eh. Cosa? Perché lui ti serve Eh! Oh, eh, perché muovo le braccia? Oh, così non va bene. Eh il germoglio non hai messo il germoglio dove non è vero chissà che cosa succedeva se lo togliano la cazzi um, io sono mister Dimensio padrone quali sono gli ordini? cosa, cosa è successo? quando ho rispedito Luigi qui ho piantato seme nel suo in inconscio ammirate quale splendido fiore nel nato e ora questa canzone ci preannuncia un'epica battaglia finale. Mister L, affrettati e preparati a fare un'entrata in scena grandiosa. Sì, sì, guarda come cammina. È naturale per lui. E ora, signore e signori, pre preparatevi ad assistere a uno show di magia unico. Sì, per te noi è un Ah! eeeh Mi fa ridere Luigi che è perché fa così a me fa ridere più il suono che ho fatto io eeeh si sì. il cuore oscuro mister L barra Luigi e di ah, si sono no no Dimensio sta lì Verde! No aspetta, questo questo poi lo devi modificare con la voce tipo... Sì. Guarda, sta lì Dimension, ecco quindi non si è ancora fuori Devi modificare con la voce tipo Verde! Vabbè, non, non so Vai, se stare. Poi poi mi lo mi metto ricordo... io un... eh, in Dimension Poi ti devo dire... Uh, te lo dico off camera Sì, ok Verde! Luigi! Luigi. Tutti insieme il profeta di stenebre dice che. È che no, lui fa... il di dice che è il candidato ideale per il cuore scuro. E ora alla ricetta aggiungerò anche un po' del mio potere. Cosa intende? <ride> no, fermati. Intende che Luigi è cattivo, è un brutto. Ha ucciso, non Cattiglia. è che ha ucciso, gli ha, ha portati via, così okay. Anastasia e il conte. Generi, Quindi non si può c'è... eri così? Sì, purtroppo. Perché io avrei voluto analizzare, perché c'era tipo tanti a capire. Non è che si può analizzare Gino Leonte? Ah, vabbè. No. Sì. Eh, non ce così Non Lo so. Con so. te generi, eri così dimesso e patetico che quasi mi dimenticavo di te. Più tardi porro fine alla tua vita, per ora, tenmi in quella dimensione, ok? Grazie. Prego. Comunque, come vedete, sì, a parte questo che è inquietante, ora il cuore oscuro è mio lo userò per Devi parlare come... come eh, lo ehm, so però poi tu... Luigi! no perché questa è la voce di Dimensio Luigi è tipo soltanto il corpo eh, Dimensio è l'anima. ah ok quindi più o meno vabbè lo userò per distruggere tutti i mondi e crearne di nuovi apriamo, apriamo le danze con ciò che serve per diventare il re di tutti i mondi ok sì. ma abbiamo Luigi in questa battaglia è piattaforma e ora, ora si muovono, muovono. Sì del genere e lo dovete colpire in testa se, lo so. Anche se mi sa stavo che... dicendo che non si può... No. ah è vero, no. è inutile De... mi sa che è meglio usare Bowser okay. ah si sì, ma sta saltando dovete, dovete evitare i missili. Okay. ah ho capito, mi sa che devo lanciare i suoi missi no, non no, lo so okay. e qua è solo il moon e poi succede tutta una cosa e si in conto c'è una no. cazzo in che li toglie Vabbè intanto io sono invincibile. Devi cercare di colpirlo. Oh oh, corri, corri. C'è. Ok. Eh, La raffica di missile. Ah, so <tose> ma, ma, ma. sono in Sei invincibile, non potete farmi niente. Che la distruzione ha me. ma Mario lì sta morendo. Che cosa succede? No, ha fatto la raffica di ma poi è partita la cazzo, non mi ha fatto niente. <ride> Iniziamo con te, che sgambetti di difesa come una Roger pesciata. Cheat Bowser. Potenza M. Mm. Quindi? E è eh, mossa. Ah, sta... ma muoiono tutti. I mondi tremano. La fine è giunta. Oh no. Che dramma. Ah, giustamente. Gli ultimi parole, la fine è giunta. Che dramma. non mi... Ti voglio bene, non ti dimenticherò. <ride> Polpette. Oh, forpe, niente più salga per me salutandolo! No? Guarda quel tizio c'è la faccia che si divide. Sì, lo so. No, Cromagno John! In effetti per lui vorrei che morisse, però vabbè. Eh, più o meno sì. Anche se è l'unico intelligente in tutta Cromagna. <ride> Dobbiamo fare qualcosa. Ah, questa è la dimensione.. E lì. Sì, la dimensione di D veramente non si distrugge. Perché la creata è dimensione. Eh, appunto. A parte. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo salvare Mario e gli altri. Non potremmo trasferire tutta la popolazione dentro la, la dimensione D. Sì, è dimensioni il controllo. La dimensione D è tanto parallela a cose. Non, non possiamo senza i cuori puri, non possiamo contrastare il cuore suo. E questo è un remix, questa canzone è un remix della canzone quando ci sono i dialoghi tra farfalla e bugia. Possiamo solo arrenderci. Cosa stai dicendo? Non hai promesso che insieme avremmo trovato la felicità Era una bugia no, no. <ride> Non era una bugia Ma senza i cuori puri Tutti i mondi sono condannati Cosa possiamo fare? <ride> Lumière, smettila Mi ha dati tipo un pugno Come puoi pensare che tutto finisca, che finisca qui dopo tutto quello che abbiamo sofferto? Ci siamo ritrovati perché siamo rimasti vivi Come puoi darti per vinto? Io non farò Io non lo farò, non mi arrenderò mi hai promesso che avremmo trovato la felicità. Me l'hai promesso. Ha ragione con te. Mimi pugnazzo. Ah, non sono morti. In effetti no. lo sarebbero dovuti Però vorrei. loro si tipizzano in diverse dimensioni, quindi.. Come ci avete trovato qui? Oh beh, ho visto. Ho ucciso. No, ho visto. Ho visto l'indirizzo e sai come.. Ho usato la N. <ride> Ce l'era seguire il tuo bel sorriso dovunque. Dov'è? Che sorriso, scusa. Quello è sembra una zucca. Ah, sta piccolina mente come pochi. E stata Assassia con me. Ce l'ha detto lei dove stavate. Mi pare che ha detto che lo sentiva. Qualcosa del genere. Di Hai capito che donna seppure sacrificata per salvare. Ascolta con te. Pure io ti ho giurato la vita. E non ho mica paura. Allora, fammi aiutare pure a me. Giusto, non è possibile che dimensione la passiviscia. Ti ha giocato uno sparco trucco, ma noi rimarremo sempre al tuo fianco. Yay, yeah, fedeli Sperri. Gli otto cuori oscuri, oppure sono sette, non lo so. Diventano cuori puri. Se si sì, sono gli otto, eh, oscuri, oscuri. Ah, eh, Conte Celle, comunque adesso ah, si è ripristinato. <ride> è succede? vero. Cuori puri. Ma perché? Non è ovvio che I cuori puri sono. La magia dell'amicizia! Sono ciò che lega le nostre anime, finché viviamo anche sviluppo. Li porterò a Mario. Come fai? Non lo so, si teletrasporta con il potere dei cuori puri. Mm, Smettiamola di perdere tempo! Finiamola! Ciao! Ciao! Cosa? Ma che ha? che accade? Sì, che accade. No! I cuori puri! Pensavo che fossero stati usati nello scontro per il conte cenere! I cuori puri tipo li stanno girando intorno così! Lui li sta guardando uno per uno così! Mm. Ma che sta succedendo? Non sono più invincibile! viva! Abbiamo ottenuto zero punti vita! Ma no, veramente quello vuol dire che li abbiamo ripristinati tutti! Questa è la nostra opportunità! I cuori puri ci hanno dato la forza. Usa la forza! <ride> bene, affrontiamolo Affrontiamola! Yes! Yeah. Finiamola! Forza Mario! Finiremo con lui perché. Ah, ma allora, ovviamente... si può analizzare quindi dimensioni, Super Dimensio. Aspetta, analizziamola. Oh, ok. Analizziamoli la, la. E' la Super Dimensio, <ride> mostruoso mix tra Dimensio, il cuore oscuro e Luigi. Questo essere mostruoso non, non, mostruoso, ha un potere immenso. Max PB200, attacco 6. Sì, Questo è, è comunque. È comunque, a... è comunque meno sì. forte di quei mammut bianchi. Sì, perché loro hanno più attacco. E mi sa che ci sono qui i mammut oscuri. Lo so. Ah, è vero, quelli hanno 400. Sì, e 16 attacco, quindi. Due, i mammut sono il vero boss finale. Duh. Concentra i suoi attacchi sulla testa. Per farlo dovrai salire su queste piattaforme. Questa è veramente la sfida finale. Che Dei ne sai te? Eh, vabbè, capita. Devi vincere, non ci sono altre possibilità. Beh, non siamo i Kirby che ci sono 30.000 post finali. Eh, in, in realtà esiste il blocco di salvataggio prima di, di Contagion. Quindi, di regola, sì, ci, ci abbiamo altre possibilità. Però, vabbè, dai, per, per rimanere in tema con il tempo, visto che questa visto che volevo tenere lo spazio che quando fa così quella, quella tipo con lì rossa non bisogna fuggire perché mi perché lancia dei quadrati sì. non puoi attaccarli a... lo so però, però volevo tipo salire ma quanti mani ha? Oh, oh, oh, oh, oh. Una. ok correte quando fa così perché mi calpesta tanto quante mani ha? no ho sbagliato due ok perché comunque... che ne avesse una soltanto comunque è abbastanza facile cioè non è sono quando... le, le piattaforme tristi le piattaforme tristi li lanciano il progetto ah conta, non conta il tipo che rimbalzo, che fa quando colpite un il lo... salto la faccia che fa quando lo colpite è troppo sì. brutta è inquietantissima guarda ve la faccio vedere hai visto? tipo gli gira okay, il naso cal... no di... fa, fa un sorriso larghissimo e gli gira il naso e si gira wow uh. aiuto lui è pure in 3D, quindi non fatemi ingannare. La faccia di Luigi in 3D mi fa ridere Non l'ho vista. Com'è? che cacchio è? Vai, è in 3D, vai in 2D, si, secondo me. Ah, pure le piattaforme Possiamo vedere sotto la gomma. Oh no. È sbagliato. Dovremmo usare Peach. Ma Mario è l'eroe, quindi Mario lo deve uccidere il questo Luigi mi dispiace che non possiamo usare altrimenti avremmo... Lui è il vero eroe. Eh, no. Quindi avrei usato lui. Non è il quarto eroe, lui è il primo eroe. Luigi. Ah, guarda, anche sì. le, le, pi le piattaforme ci lanciano in quadra. Eh! Ma eh, tu tu tu mi hai detto ci lanciano! Pensavo eh. che ci scaraventavano via. Ok, dove sei supervivencio? E, no. e le piattaforme so Le piattaforme tristi ce le lanciano. Meglio quelle arrabbiate. Ah, si, sì. eh allora abbiamo, un attimo vai, vai <coughs> metti più c'è il mirino, insieme a Mario e tuo... uh, metti... di massimo un dove dici anche se non ci serve a niente vabbè oh no. quant'è che dato? <gasps> non è che ho capito quanto è uh, spiaggia uh. ah, ah ancora una cazzin con la mitraglia Sì. Uh come è successo? Come ho potuto perdere la potenza di Luigi? Appunto, la potenza di Luigi nel cuore oscuro. La profezia è stata annullata. Penso che la profezia sia sempre stata sbagliata Tu credevi nulla e nella, nella, tua, nella tua, pre... tua profezia e noi credevamo di doverti spezzare in due. <ride> Niente Niente deciso completamente dal caso. Ognuno è artefice del proprio destino. Addio, Dimensio. Aggiungeremo una nota alla, al registro elettronico. L'alunno Dimensio si comporta male durante le lezioni. Cerca di distruggere l'intero universo. Viene condannato a due ore di. Eh, di matematica intensiva. No. Aggiungeremo Punizia. una nota alla tua profezia. A due, profezia due ore di morte. Sul ehm. tuo fallimento. pensate che sia la fine. Non è finita. Non potete fermarmi ora, non potete fuggire. Ho oh, ancora una sorpresa Ciao Bella ultima parola di Messi. Ah. In effetti è meglio che uh, Com'è che ha detto? Co Cos'è che ha detto occhio merlo? La occhio. fine dei buoni vicino Eh sì, l'altro oh. Occhio merlo Come... eh, eh, eh, eh, Che ci faccio qui? Mario eh è sì, me. che dramma ha detto Ah sì, no. Si sta distruggendo il mondo. Tutti a casa Luigi stanno... mi vogliono picchiare! Sembra che la fine di tutti i mondi sia arrivata. Perché? Il battere non è stato sufficiente per fermarla. Pensavo che il, il cuore oscuro sarebbe sparito. Se chi lo controllava fosse stato ignoto, Dimension deve aver lasciato dietro di sé una traccia del suo potere. Non durerà a lungo, ma sarà abbastanza per assicurare la fine dei mondi dobbiamo disessionare il, il cervello di Luigi l ha detto che ha messo un po' del suo potere dentro di lui oh fantastico, ora che facciamo? c'è solo una cosa che possiamo fare mm. ecco qui, eh, va bene infatti io prima avevo ragione ma in un altro senso mm, l'ultimo posto che incontreremo eh, sarà il primo che abbiamo mai incontrato ma da questa parte Qual è il primo posto che abbiamo incontrato? La casa di Mario? No. Esatto. Già da quelle colonne penso che abbiate capito. Eh. Il posto dove Peach e Bowser si sono sposati. E dove divorzieranno? <ride> ecco cosa, cosa cosa salverà tutti i mondi il divorzio di, di, di, di, eh, di Pitch e Bowser ehi hey, mi ricordo di questo posto c'era il vostro matrimonio, auguri buone nozze Partiamo. Mario invece non c'era tu Era mi morto. ami ancora? si sì, certo che si bella musica e matrimonio ehi allora hey, conte, che stai a fare? Mm. useremo ancora i cuori puri Stavolta non teneremo il cuore oscuro. Basterà il vero a È una cosa. Ed è una cosa. Che è per fortuna possedio. Ma... Sparito il cuore puro, anche il cuore. Il cuore oscuro, anche puro I cuori puri e coloro che sono legati ad essi. Potrebbero cessare di esistere. Quindi direi che potresti. che potresti andartene? Ma non, non lo voglio che tu te ne vada. La colpa è solo mia. Il prezzo da pagare è mio. Non mi resta molto da vivere in ogni caso. Ma tu farfalla. Mi adoro sapere che anche tu potresti essere vicino ai dei muori. Ma non c'è altro modo per far vestire a questo. Lo so, mi lo so. Poverina, farfala. <ride> Fartala. Non mi Perché sono con te e nient'altro mi porta. Sì, ah, muovetevi! Eeeh, ci siamo! Il teleconto sta vi a sala, appoggio. Solo telecamera. Ok, dobbiamo andare, fa, fa là. Sì, dobbiamo. Perché sta cosa? Non può, non può camminare come le persone normali. Oh yeah. Ci avrebbero messo troppo. Che poi lui ci ha detto tre ore fa ci siamo, ma non è successo ancora niente. Ho smesso di vibrare finalmente. C'erano così tante cose che volevo. Ora la TV sta vibrando. Non è, mai... è vero. sembra che.. Se, sembra che Mi prendi pratica... della canzone? Ok. È questo. Ma non trovavo le parole giuste. Oh, Blumier, solo una cosa mi importa adesso. Non ho mai avuto l'opportunità di farti una domanda. Blumier, mi ama ancora anche tu. Certo, che ho pensato da quando sei sparita. Ma ho causato così tanta sofferenza. Forse la mia vita senza di te sar sarebbe stata più spensierata, è vero? Ma dovevo stare con te, Trafala. Di questo non mi scuserò mai. Lo so, Lupita. E ti amo. E io amo te, Trafala. Anche fra migliaia di anni questo sarà il mio sentimento. Questo mio sentimento lo monterà. Trema tutto, che sia troppo tardi. Trema troppo. Un momento, sentite? Luigi pensa. Sento, sento. delle campane. Che bello, le campane stanno dando la loro approvazione al consiglio di cenere. Oh yeah. Uie! Uh. Pugnazzo piange mentre noi. gli scherzi di bowser wow siamo salvi wow, siamo salvi i traditori ti ricordi eh, sì. ti ricordi quando abbiamo reclutato bowser e abbiamo ucciso tutti con bowser ecco quindi mondi che si riformano no no no no jones no non c'è jones purtroppo lo stavo, Lo stavo preparando Lo stavo preparando. E Viva, non c'è Jones. Mi sto ballando. <ride> Quello sono io. Il regno è stivo. Sono tornati. Ah sì, è vero. Sono appena rinato e devo lavorare. Giusto. Farfalla. ricordi la promessa che ci scambiamo quel giorno. Sì, la ricordo. Io Se no. ci fosse un luogo dove essere felici insieme, lo troveremo. Verrà, verrai là con me adesso? No. Blumiere, certo, rimarrò sempre con te. Un'ora e nove, ragazzi. Mario, fratello. Ma perché muori sempre Mario? Anastasia è ancora là? Sei sveglio, fratellone? No, perché? sto dormendo in piedi Perché stanno davanti alla porta del mondo 3? Uh, per tutti quelle scuole, guardate, Anastasia, la sfida. Anastasia, oh Anastasia, questo è un miracolo, po, po, po, porra. Eh? eh sono, sono viva No, ti sei alzata, ti sei rimessa gli occhiali No, non sei viva, stai sognando Dopo la morte Mario, Mario guarda Mario guarda O meglio Mario Mario guarda Il vuoto si sta ritirando Questo significa che la profezia della distruzione non si è realizzata Questo è meraviglioso Qualcuno mai, ha mai chiamato il profetico stenebre La, la profezia della distruzione E tutti sì. i mondi sono stati salvati yeah. La profezia ha perso il punto da quel mondo che era stato perduto per tor la normalità. Avete fatto un ottimo lavoro, i ero in merito a tutto vostro. Vuoi dire di Luigi? Luigi è il vero, vero. Ora che Buffy spegne. Ma non tu, consiglio? È morta. Bla bla bla è morta e quindi noi ci abbiamo cacato sopra. Capisco che sia morta. Non ho voluto anche, tradurre la, la lettera. anche questo deve essere avvenuto per volerete i Oh mio Dio, solo un po' mi sono accorto che pugnazzo già gli occhi storti. Ah, davvero. Consiglio il conte cenere sono entrambi spariti. Cosa può essere successo voi? Ho i primi da pensarci, ma di certo, quando la profezia sarà, è stata annullata, sono morti, ma... um, No, sono ancora vivi. Sono vivi. Sono finalmente pensavo... riuniti. Hanno superato il tempo e hanno onorato i loro anticipi. Ora il conte vive insieme a così, da qualche parte dove eh, sono felici. Invece io, beh io... Eh, sono triste! Colte no, sono arrivata da sola. Chi si suona la mia vita adesso? E qua, un piangere Anastasia. Pure io credo che il conte sia ancora vivo. E se vivo non lo vorremmo mica sfigurare coi pianghi steli. Ne ha te la carta va bene? Hai ragione, cara, siamo ancora uniti. Possiamo ancora costruire il mondo. Nessuno piange per Dimensio. Dimensio è cattivo. Nessuno piange per il Quando Mario uccide Bowser, nessuno piange. Anche se Bowser è ancora vivo. Eh, Bowser è mortale. <ride> <ride> Chi voleva fare il Chi voleva il conte? Dai, fai un bel sorriso ho oh, un pugnato, Mimi. Sì, Anastasia si sposò con Mimi. Ma avete ragione. <ride> no, ho pugnato. Anzi non si sposarono tutti e tre. Un <ride> matrimonio in tre. Non posso andare avanti a più migliorare, il Conte non approverebbe. Merlocchio è il prete. Si sì. Merlocchio ha tutte le qualità per essere un prete. Le tue spose le possono sposare non sposo. Possono facciare la Bene che Berlocchio, se te ne sei accorto, io me ne sono reso conto solo ora, è incappucciato. In che senso? Ah sì. E, e non, non ha mai mostrato la sua faccia. Chissà per quale motivo. Dobbiamo costruire quel mondo ideale a cui conte il più. Che adesso le tue spose si possono Non di non guerra. Perché prendiamo perché tutti nota di questo appuntamento. Quella speranza. Gli altian usa quelle dolce ma nella vale vita sono libertà, Provare la tristezza fa parte della vita. Ma finché vivi, il futuro è una pagina da scrivere. I belle E Dopo sì, questo abbiamo messo un po' di fame. Ho chiesto a cipolino di prepararci uno dei suoi famosi spuntini. Andiamo, addolciamo questo nostro senso di afflizione con Luculiano banchetto. Non che parole usi. Ma certo, questa sì che un'idea. Dopo che sono morti tutti. Eh, yeah, fammi strada. È più veloce. Oh, cioè, fai strada e vanno tutti dopo. Merlocchio che ti succede? Beh, devo confessarti che io in realtà ti amo, non ti ricordo la copertina del transito sì. 3. 1. Transito 1. Merlocchio, che ti succede? Ah, la principessa Bishop. Dalla prima volta che ti ho vista, <ride> ti ho vista sotto la gonna. No. <ride> Sto pensando a così, voglio dire Lady Farfalla. Lady? Qualcuno ha sì. la mia Lady? Sì, ragazza farfalla, signorina farfalla. Mi piacerebbe sapere se è, è felice adesso. Beh, io che ne so, scusa, certo che non è Oh, oh, oh! Babbo Natal! Sì, sì. <ride> tipo il conte Cenere sta nel Bene, mondo facciamo di. facciamolo a questo banchetto! Ora il conte Cenere sta nel mondo di giù, mentre Farfalla sta nel mondo di. di, di su di su e eh, non si possono mai incontrare. No. no. Fanno tipo la legge infermere infermi a i A proposito, adesso chissà come è finita la battaglia tra i nimbi e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 la, eh? No, ho capito. Il conte Blumiere e la sua matale di farfalla svanirono. Ma dove andarono? Nessuno lo sa. Così la storia del perduto libro delle profezie è giunta al termine. Auguriamoci di poter rincontrare. Poterci rincontrare in un altro luogo e in un altro tempo. Ok. Titoli di.. Coda. E abbiamo finito dopo un'ora e un quarto d'ora. Un'ora e un quarto d'ora. Oh, di il Todd, giorni. me lo ricordo solo, ma. Quel Todd, mannaggia lui, oh, potevamo stare tranquilli a casa, aspettare la fine dei mondi. No, lui ci deve cacciare in sta cosa. Va bene. è colpa sua. Tutta colpa di Peach che si è sposata, maledetta. E il Peach che ne sapeva, il Peach non si può nulla. È sì, stata Mile ma... Control, vai the conte Anzi, Farple e e Blumier non si sarebbero dovuti mai incontrare. Ecco. Sì, è colpa loro, no, è colpa dei genitori, non sarebbero mai dovuti nascere. <ride> è colpa di tutti i mondi, non sarebbero mai dovuti nascere così no, nessuno... No, no, è colpa, è colpa del, del Big Bang, non eh. sarebbe dovuto accadere. Ecco, quindi Io non è mai quindi... niente di brutto e neanche niente di bello. Quindi ha ragione, il Conte Cenere, il Conte Cenere doveva distruggere tutti. E faceva allora, bene. Perfetto. Ma detto Mario, perché non l'ha capito su.. <ride> Mario bene. sta dicendo al a, a Merlocchio no, Non guardare sotto la, la gonna delle donne mentre sta piccio svenuta. Ah, quello ti riferivi. Sì. No, mi, mi era venuta. Oh, eh. La morte di Luigi, anzi, Mario. anzi non è. non è più quella scena la morte di Luigi, veramente è la scena. Comunque sì, da Luigi Comunque, comunque play, sì, allora, il prossimo let's play, ne parliamo già un pochino. Undertale. Il prossimo let's play sarà Undertale. L'aveva già detto. Sì, va bene, però per fare una precisazione. Ancora qualcuno l'ha visto il video facendo. Il prossimo let's play è Undertale. Prima però dobbiamo finire con le parti extra. Oppure mentre facciamo le parti extra anche Undertale. Eh? Mentre facciamo le parti no. extra. Sarà Anzi no, aspetta, aspetta, no. Il prossimo let's play è.. Um e Nintendo Entertainment System No, l'abbiamo già iniziato questo Sì, ma non l'abbiamo ancora caricato quindi sì, il prossimo manco questo l'abbiamo ancora caricato ok vabbè comunque il prossimo let's play Undertale e ehm è che devo dire allora se non avete capito qualcosa come si chiama Farfalla sarebbe consiglia Blumier sarebbe il conte Ceneria E Mr. L e Mr. L Luigi Dimensio è cattivo. Oh. Noi dobbiamo rifarci praticamente mezzo gioco con tutte le cose extra. Um, che altro? vediamo? Ciao, sono Mario e Luigi dice sì. Poi che altro? Um, dobbiamo fare tre volte i labirinti dei 100 livelli in tutto. Dobbiamo rifare la sfida del sì, regno d'estate. La sfida del regno d'estate, dobbiamo rifare. 100 combattenti, sì, e lo faremo tutti in un episodio. Sì, perché ci sono anche 6-3 e 6-4, per chi interessa. Sì, perché, è... perché non possiamo dividerlo in due. Saturi Wata. E sarà sempre ai nostri cuori. Anche Lo se scuri. è morto. Perché è morto. No? È appunto. E sarà sempre ai no, <ride> nostri cuori oscuri. Sì. No, i nostri cuori oscuri. È appunto. E quindi finisce così, let's play. Ci rivediamo nella prima parte extra allora. Sì, you next time. No, ne... fine! e quelle sono farfalla e brumiera che ora sono uh, umani uh, finalmente non delle creature mitologiche una farfalla pixel arcobaleno non capisco e, chi è chi eh, quello col cappello e blumier quella che sembra ah, okay. eh, sì, pixel di... no. no, sì. no, se <ride> questo non è il mondo di siamo abbracciati e ma se ne vanno ciao questo non è il mondo di supero appunto ah, <ride> Vuoi salvare il progresso? Sì Sì, lo so che me ne pentirò ma, ma lo so assai Sì, ma io me ne pentirò No, no, stiamo registrando Ops, registrazione fallita Va bene, quindi ci Un attimo, la... vedi se ci sono le stelle quindi, questo gioco. No, non penso No E questa è anche la prima volta che completiamo il file Alla Wii di Marco Va bene, quindi ci vediamo con questa perché? schermata qui, del telecomando che si interrompe. Scusa, non ho capito perché. Perché tu non hai mai completato Paper Mario qui. Questa è la prima volta. Va bene, ci vediamo eh, nella. Niente, niente, ci vediamo nel prima... Mario Bros. Wii. Ci vediamo nel prossimo Let's Play e nella prima parte extra di Super Paper Mario. Yeah! Alla prossima, ciao! Ciao!